4 gennaio, tutti si lamentano da bustina Frutta, no? Abustina bustina Frutta, tutti si lamentano per questa bustina, eh? Quando ho due centesimi, che cazzo te lamenti, dico io? Non compriamo la frutta, non compriamo i citrioli, non compriamo l'insalata, non compriamo i mortaci loro, e voi comunque siete più deficienti di loro e ve lamentate per due centesimi, eh? E quando c'è stata lamentasse, quando c'è stata lamentasse de... Il gas è aumentato, la luce è aumentata, l'immondizia è aumentata, eh? Là non se lamenta nessuno! Pagate, pagate, pagamo, pagamo, pagamo, eh? Le guidate che ce culo romperculo, noi se lamentiamo per, per, per queste cazzate qua, due centesimi, non compramo la frutta, sembra capito che il danno glielo fanno a loro non comprare la frutta, eh? Poi quando vanno dal dottore, signora, il suo figlio deve mangiare più frutta e verdura, e allora che cazzo vuol dire? Mannaggia no, la puttana!